Buonasera a tutti ehm, e benvenuti a questa diciamo, conferenza online su appunto C'è chi ha detto sì per ricordare e attualizzare la vittoria referendaria di esattamente 30 anni fa sul, attraverso appunto, un referendum vinto sulle droghe e sulle sostanze. Proprio 30 anni fa, ossia il 19 aprile del 1993, infatti proprio in queste ore l'Italia festeggiava eh, la vittoria referendaria su, se, su otto eh, quesiti. Molti diciamo, storici contemporanei fanno eh, cominciare la cosiddetta seconda repubblica proprio da questa data, dalla vittoria di questi otto referendum. Eh, non sta a noi ehm, discutere, soprattutto in questa sede, se la cosiddetta seconda repubblica sia migliore o peggiore della prima, né tantomeno se siamo in una terza repubblica, però noi eh, diciamo focalizziamo la nostra attenzione su uno degli otto quesiti, ossia quello ehm, che chiedeva la decriminalizzazione, la depenalizzazione del consumo delle sostanze. Nel 1990, nella, verso la fine del 1990, infatti venne approvata una legge, quella che tutti conoscono e conosciamo come Iervolino Vassalli, la cosiddetta 309 90, ecco il DPR 309 90, che ancora e anzi è tuttora in vigore dopo 33 anni, come se il mercato delle sostanze, delle droghe, il fenomeno legato alle sostanze non si sia evoluto o involuto in 33 anni, comunque quella è la legge che abbiamo, nel 93, quindi meno di tre anni dopo la sua approvazione, però venne abrogata la parte, diciamo, più crudele, ossia quella che ehm, portava i semplici consumatori, anche di hashish e, e marijuana, quindi delle cosiddette droghe leggere, o le non droghe, come eh, Marco Pannella diceva, in prigione. Ehm, la fase di raccolta delle firme, fu spinta, è brutto dirlo, anche dall'emozione che eh, notizie di cronaca eh, uscivano sui giornali e anche in televisione, ossia come eh, giovani adulti tra i 18 e i 25 anni con una frequenza impressionante tra il giorno dell'applicazione della legge sulle droghe fino al referendum eh, si suicidassero in carcere. Non era... Ehm, era impressionante, sì, e, e appunto con una frequenza che oggi non, non, non, non esiste più. Ecco, eh, c'era questo fenomeno, cioè ragazzi incarcerati per il possesso di pochi grammi di hashish o marijuana che si suicidavano appunto nelle patrie galere aspettando il processo in qualche, in qualche caso. E, mh, si creò, ma ne parleranno gli ospiti dopo di me, io introduco soltanto, si creò un vasto fronte, ma anche il dibattito che accompagnò l'approvazione della legge nel 90 eh, e poi il dibattito che è continuato fino al referendum, un dibattito eh, ricco. Molti soggetti presero posizione tra le comunità d'accoglienza, eh, le ACLI, mi ricordo, eh, spezzoni organizzati della magistratura o dell'avvocatura, insomma un dibattito comunque maturo e noi 30 anni dopo, ecco, questo non, non lo viviamo, non lo, non lo avvertiamo, non ci sono pezzi di società che intervengono eh, con quella, diciamo, pesantezza sull'argomento eh, de, della droga, delle sostanze. E, e paradossalmente questo non... Eh, non era previsto quando abbiamo cercato di eh, ideare ecco, questo, questa conferenza online, però il paradosso che viviamo in questi momenti è che il, il dibattito politico e istituzionale italiano si sia così involuto da ritornare a una situazione precedente, il referendum del 93, come se quel risultato eh, non fosse più importante, si potesse superare con... Eh, con una dichiarazione al telegiornale. Ecco. Eh, mi riferisco ovviamente a una proposta di legge depositata ieri, quindi per ora è soltanto un pezzo di carta eh, depositato e protocollato in una segreteria, eh, da però un, un esponente di questa maggioranza che su questi temi la pensa in maniera, sempre se pensare... Eh, verbo corretto, comunque in maniera diametralmente opposto il senso del referendum di 30 anni fa eh, dove si mette mano al concetto di lieve entità e quindi il rischio se questo testo di legge anziché essere soltanto una, come si vuol dire una butade politica diventasse legge italiana si tornerebbe con molta, con maggior probabilità rispetto a come è oggi già la situazione con tanti consumatori dentro le carceri. Ok, chiudo qui la, la cornice per introdurre il primo ospite che è Roberto Spagnoli, vice caporedattore di Radio Radicale, proprio in quegli anni a fine anni ottanta, inizio anni novanta ehm, nacque una trasmissione, divenne poi trasmissione il notiziario antiproibizionista, tutti i lunedì all'ora di pranzo dirette della Camera e del Parlamento permettendo ehm, è il giornalista testimone e attivista che allora come oggi segue appunto l'evoluzione o l'involuzione della questione droga ed era anche un testimone eh, della battaglia non solo radicale degli anni appunto eh, inizio, fine anni Ottanta e inizio anni 90, per cui con molto piacere lascio la parola a roberto spagnoli grazie luca grazie a voi di, di avermi invitato di, di, di ricordare insomma anche quella, quel, quella data di, di, di 30 anni fa sì tra l'altro apro una, una cioè, io cominciai a fare il notiziario antiproibizionista, il referendum, la, la raccolta di firme, insomma, la campagna per arrivare a raccogliere le firme. E lì per caso cominciai, perché io da un po' di mesi lavoravo al CORA, il coordinamento radicale antiproibizionista, e mi trovai un po' per caso a Radio Radicale e da lì è cominciata insomma avventura che però è un'altra storia. E, sì, eh, allora, bisogna, bisogna secondo me fare un, un rapido in quel clima, Uh, in Italia nel 1990 era in vigore la legge che era stata approvata nel 1975, la 685, che era una legge che mh, aveva introdotto una riforma rispetto a quella precedente nel 1954, era una legge anche, anche la, quella del 1975, era una legge punitiva, che... proibizionista, però introdusse alcune cose interessanti eh, nonostante i limiti, cioè intanto depenare. E chiunque ha vissuto uh, come me purtroppo vista la mia età quegli anni gli anni 70 da adolescente insomma non era un problema farsi una canna insomma non, non, non, non, non c'erano eh, altri problemi problemi dei morti per, per l'eroina l'eroina che si diffondeva però diciamo la legge introduceva questa depenalizzazione del consumo personale ehm, apprendeva atto che esisteva un fenomeno sociale, sanitario eh, legato all'abuso di, di sostanze e cominciava ad allineare una rete dei servizi pubblici, che era una novità insomma, per cercare di far fronte a un problema che c'era. Ehm, quindi insomma questo nel 75 eh, ripeto, è una legge che aveva de dei suoi problemi, i suoi limiti fu ottenuta anche grazie alla, alla disobbedienza civi civile che fece Marco Pannella nel, eh, nel luglio del 1975 quando fumò pubblicamente uno spinello e si fece un po' di giorni di carcere questa legge non era quella che volevano i radicali anzi all'interno dei radicali ci fu anche un, una, una polè ci fu un cambiamento Arriviamo al, alla fine degli anni Ottanta. Eh, negli Stati Uniti c'è Ronald Reagan. Ronald Reagan riprende la guerra alla droga che era stata lanciata da Richard Nixon all'inizio degli anni Settanta. Richard Nixon aveva parlato della droga come il pericolo pubblico numero uno degli Stati Uniti. Ronald Reagan riprende questa, questa battaglia e eh, Bettino Craxi, all'epoca leader socialista, ha una specie di folgorazione sulla via di Washington. E decide di importare in Italia quella svolta eh, autoritaria e repressiva, la, la, la guerra alla droga. Tra l'altro, tradendo anche una, una, una storia socialista che era di impronta libertaria. La prima legge, o comunque nel 1979, furono i deputati eh, i radicali insieme ad alcuni deputati socialisti a presentare una proposta di legge per la legalizzazione della cannabis e, e la eh, somministrazione sotto controllo medico dell'eroina, 1979. Comunque, insomma, eh, dieci anni dopo eh, cambia la cosa e se non ricordo male, verso il finire dell'88 il governo Andreotti eh, propone questo disegno di legge lì inizia una campagna politico-mediatica forsennata, che, che porterà poi nel giugno del 1990 all'approvazione definitiva della legge con, tutti conosciamo come Iervolino Vassali. Rosa Russo Iervolino era all'epoca la ministra del, degli affari sociali, la eh, democristiana, e Vassali era il grande giurista che, che tutti conoscono e che purtroppo ha legato il suo nome a questo, a questo provvedimento. Erano un po', diciamo così, se vogliamo fare un'interpretazione maliziosa, un po' le foglie di Fico, no? che volevano un po' mettere, dare una, come dire, una copertura, una giustificazione a quella svolta repressiva ehm, succedono quelle cose che ha ricordato Luca insomma nei primi mesi ci furono anche suicidi di ragazzi eh, che furono erano stati arrestati e sbattuti in galera per pochi grammi di fumo perché avevano superato la dose media giornaliera quella era quel meccanismo iniquo in, in, imbecille che sulla base di tabelle ehm, de, de, de, che erano redatte dal Ministero della Salute, mi sembra che il ministro fosse De Lorenzo, se non vorrei, non vorrei sbagliare, eh, bastava superare la dose media giornaliera, per, eh, eh, la, la detenzione diventava a fini di spaccio e non più per uso personale. Ne, insomma, passa questo anno, nel settembre del 91 il Consiglio generale del Cora, del Coordinamento Radicale Antiprovazionista, si riunisce a Bologna c'è una bella discussione, un bel dibattito, Ci fu, tra l'altro anche una sessione speciale che era dedicata al tema antimafia, anti antiproibizionismo. Poche settimane prima Palermo era stato assassinato Libro Grassi, ci fu quella sessione speciale in cui ci furono invitati anche magistrati, eh, esperti e mh, si, insomma, si delineò come l'antiproibizionismo, e la legalizzazione fosse una scelta, un'opzione strategica nella lotta alla mafia. Al di là di questa, di questa sessione speciale molto, molto importante, a un certo punto Pannella Marco Pannella eh, fa un intervento e dice dobbiamo mettere mano alla legge sulle, sulle droghe. Erano passati mh, dal giugno del 90 al settembre del 91, quindi mh, 15 mesi. Eh, All'interno del Cora già si era discusso di questa cosa, eh, e però la proposta di Pannella, insomma veniva da Marco Pannella e che aveva un peso innegabile, e sollevò un, un bel dibattito all'interno, c'erano molte perplessità, c'era cioè perché ci si poneva il punto, la questione, sì ma come la facciamo, come organizziamo il quesito, ce la faremo, non ce la faremo, insomma alla fine eh, esce un do, la, la mozione, non, la mozione approvata così del referendum, ma elenca una serie di ripresi nel, nel quesito, saranno tradotti poi nel quesito, perché lì c'era un problema, cioè, che quesito facciamo? Non possiamo mettere in mano a tutta la legge perché, eh, perché ci sono le convenzioni internazionali. È il rischio, come già accaduto negli anni 70, che la Corte Costituzionale eh, eh, dichiari legittimo così. Allora si vanno a delineare dei punti ehm, e che ed erano i, quelli che venivano definiti i punti più iniqui. Erano la dose media giornaliera la libertà, la limitazione della, della libertà dell'autonomia terapeutica dei medici, che venivano trasformati anche in una sorta di informatori della polizia la questione dei farmaci sostitutivi e la, la norma manifesto, il manifesto ideologico della legge che era quello che stabiliva che anche il consumo personale era un reato quindi mh, cambiamo, ecco Viene delineata questa cosa, parte la raccolta di firme che viene eh, inserita in una campagna con altri nove altri otto quesiti e una proposta di legge, infatti se non ricordo male lo slogan della campagna era nove referendum, 10 firme contro la partitocrazia, c'erano tanti altri argomenti, non, non tutti erano proposti dai radicali, c'erano alcuni proposti dalle regioni, alcuni, insomma si raccolse questi altri comitati, c'era quello sulla legge elettorale del Senato, insomma, le firme comunque vengono raccolte, sulla, la, la proposta sulla legge sulle droghe raccoglie, se non ricordo male, 725.000 firme, e, e poi insomma, passa un, un altro anno, la, credo fosse gennaio del 1993, la Corte Costituzionale si esprime e ammette, ammette il, il quesito, e così si va al, al referendum, si vota, e lì si ha questa grande vittoria, una grande vittoria, e non è vero, qua smentiamo subito un, una cosa che si disse all'epoca, ah perché c'è stato l'effetto trascina, eh, tra, trascinamento degli altri referendum, non è così, se si vanno a vedere, basta andare su Wikipedia e ci sono le, i dati, si vede come soprattutto quello del Senato, il, refer, il finanziamento pubblico dei partiti, e altre ebbero delle percentuali di sì eh, e no, cioè parliamo dell'80-90%, eh, il, il referendum sulle droghe ebbe il, come sì, ce cioè li sono segnati il 55,36% dei sì e il 44,64% dei no. Ando, votò questo referendum praticamente il 77%, più o meno questo in linea con gli altri referendum. Quindi significa che la gente votò, scelse e ci fu su, quella, su quel referendum una grande, un grande dibattito con uno squilibrio evidente perché di fronte a, una, a un attacco forse nato ai promotori del referendum si diceva che volevamo la droga libera, che avremmo trasformato l'Italia nel paradiso dei drogati, degli spacciatori così si riuscì in qualche modo, con i piccoli mezzi che, che il Cora aveva e non solo e le altre organizzazioni che aderivano a questa cosa, attraverso anche Radio Radicale, all'epoca i social non, non, non c'erano e si riuscì a comunque ad arrivare e un'altra cosa che poi fu smentita era che si sarebbe creato un vuoto legislativo anche questo non era vero la legge stava in piedi esattamente come e questa cosa fu tra l'altro anche riconosciuta alla prima conferenza nazionale sulle droghe e le dipendenze che si tenne a Palermo nel giugno del 1993 quindi poche settimane due mesi dopo il referendum e mh, anche lì la, la, la linea che, che, che ne è se prevasse, è che la legge insomma stava, stava in piedi così, noi riuscimmo a fare quella piccola, quella piccola cosa ad oggi diciamo che rispetto a una legge che ha 33 anni è l'unica riforma che, che è stata fatta di, di quella legge, cioè, ci sono stati tanti altri ritocchi, interventi c'è tutta la giurisprudenza, però diciamo dal punto di vista politico eh, quella fu una vera riforma di quella legge e, qui chiudo, ma è importante, non fu un, uh, un referendum per eh, antiproibizionista o per la legalizzazione, nonostante fosse il referendum che era stato promosso dagli antiproibizionisti, il referendum toccava altre cose, e infatti si parlò di eh, un referendum antipunizionista, a me non piaceva però, insomma, per comodità si, si usò questa cosa, cioè le parti più punitive, più inique di quella, di quella legge. Questo avrebbe dovuto, e ci fu comunque dibattito, e questo ovviamente era nell'auspicio eh, dei, dei promotori. Me lo ricordo perché io stavo, stavo al coordinamento radicale antiproibizionista. Si cercò di, eh, di, di, di, di promuovere un grande dibattito sulla politica, di continuare sull'onda. Anzi, io mi ricordo, credo di ricordarsi, non ricordo bene, ma che il comunicato che noi avevamo preparato, ne avevamo preparati due, no? uno in caso di vittoria, e uno in caso di cambiava solamente, ma la sostanza era per noi la battaglia comincia oggi. Perché da noi ad oggi ripartiamo? Perché noi puntiamo alla legalizzazione. E eh, tra l'altro il, il congresso del Cora che si sarebbe tenuto, adesso non ricordo bene, di lì un anno o due, adesso non è. Aveva proprio questo come cosa: cioè, eh, legalizzazione della cannabis e distribuzione controllata di eroina. E si aprì anche il dibattito sulle convenzioni internazionali, sulla messa in discussione delle convenzioni internazionali. Quindi. Ecco, quello è, secondo me, importante quel referendum, perché riuscì a ottenere un dibattito, ottenne una vittoria, e apriva una strada possibile e attorno a quel referendum si creò un fronte un, un, unitario, diciamo così, di, di, di forze, di, di esponenti, anche diversi tra di loro. Purtroppo poi le, le cose non sono andate per quanto riguarda la politica italiana sulle droghe come avremmo, avremmo voluto. All'estero le cose vanno molto meglio, oggi purtroppo noi, vanno molto meglio, all'estero si è aperto tutto un, un, un, un dibattito a partire dalle Nazioni Unite, ci sono paesi che hanno legalizzato il paese della guerra alla droga, gli Stati Uniti, eh, la punta di lancia, la fortezza inespugnabile, è diventato un interessantissimo laboratorio di nuove politiche sulle droghe, non solo sulla cannabis, ma anche sugli psichedelici, anche, e loro hanno a che fare tra l'altro col problema del fentanyl, che è una, una questione a parte, e, e, e l'Italia invece sconta questo arretramento, come ricordava Luca prima, addirittura ci troviamo a, a tornare indietro rispetto addirittura al 1975 per certi versi, parlo da un punto di vista culturale. Le misure politiche, questa proposta di legge che è stata presentata non è una novità perché già nella precedente legislatura la Lega aveva presentato un, una proposta di legge eh, come si dice, analoga eh, sulle, sulle, sui fatti di lieventità. Ecco, trent'anni dopo è importante secondo me ricordare quel referendum quella battaglia come fu organizzata e vinta quella battaglia questo secondo me è il dato politico che dovrebbe darci anche degli spunti per, per il futuro ottimo grazie allora visto che c'è già collegato sia Marco Taradas che Franco Corleone chiedo eh, chi ha esige, chi, chi preferisce intervenire per primo insomma se qualcuno ha impegni di riunioni Uh, no Ma posso intervenire allora, io, direi... va benissimo posso fare io va bene no mi è utile intervenire dopo il racconto che ha fatto roberto spagnoli perché è stato molto preciso e misurato e ci ha ricostruito molto bene tutto quello che abbiamo fatto allora ancora era il coordinamento radicale antiproibizionista. L'avevamo fondato insieme in particolare a Giancarlo Arnao. Le prime discussioni per la formazione del Cora del coordinamento erano state fatte con Giancarlo Arnao, che era allora il massimo esperto di, eh, di droghe in generale, e poi con. Eh, nostro già militante del gatto che era uno scienziato e che aveva portato il suo contributo poi avevamo raccolto Roberto dopo può fare magari un evento ma avevamo raccolto in questo coordinamento molte persone che magari non avevano mai fatto parte di una storia radicale molti professori universitari, Carla Rossi aveva lavorato moltissimo su questo, tanti altri e avevamo cominciato a lavorare nella chiave che descriveva Roberto, vale a dire in una chiave di legalizzazione. Perché ciò che forse il Cora eh, ha fatto di, di diverso rispetto ad altre organizzazioni era che il suo, il, il suo motivo profondo di azione antiprovvizionista era legato a. Certamente innanzitutto alla vita delle persone, quelle erano tra gli altri gli anni in cui i ragazzi morivano di AIDS e, e di conseguenza anche gran parte del lavoro era rivolto al tentativo di eh, trovare delle soluzioni rispetto alla diffusione di questa malattia ma d'altra parte era rivolta ai ragazzi che semplicemente fumavano uno spinello e finivano in galera e si vedeva rovinata la vita per questo ma c'era oltre a questo un discorso più generale e cioè il fatto che nel 1993 erano passati dieci anni o poco più da quando la mafia aveva completamente cambiato il suo volto la mafia, che per tanti anni, la mafia siciliana che per tanti anni era stata limitata ad un fenomeno eh, locale siciliano con naturalmente relazioni internazionali negli Stati Uniti in particolare aveva scoperto che il traffico di droga le avrebbe potuto dare una forza molto maggiore e si era dedicata al traffico di droga. Era nata la mafia dei Corleonesi e la mafia che aspirava a diventare una potenza dominante dal punto di vista criminale nel mondo e dal punto di vista anche politico in Italia. Quindi noi tenevamo conto di questi fenomeni e attraverso il coordinamento radicale antiproduzionista cercavamo di dare all'opinione pubblica, alla, in vano ovviamente alla, ai sistemi di comunicazione italiani, ma di introdurre una discussione che riguardasse appunto la difesa della legalità all'interno dello Stato e dello Stato che veniva corrotto dalla mafia e attraverso le, eh, le iniziative antiprovizioniste. Nel 1993 ci fu l'occasione eh, della presentazione della raccolta di firme per limitare la legge Iervolino-Vassalli del 1990 e questo consentì di aprire anche sui mass media la discussione. Naturalmente noi ci concentrammo sul referendum, e Roberto ha ricordato le perplessità che noi avevamo, non soltanto rispetto ai rischi che naturalmente un referendum comporta e quindi ai problemi di passo indietro che potevano Esserci, ma anche rispetto al taglio antipunizionista del referendum, naturalmente il pragmatismo e, e la visione eh, realistica di Pannella che si univa alle, alla, alla sua concezione ideale delle cose eh, poi prevalse e ci convinse, ma eh, quello era un passaggio per noi, era un passaggio che doveva servire da una parte a limitare il danno della legge sui, eh, sui consumatori e dall'altra parte a riaprire la discussione anche in Italia sulla legalizzazione. Noi avevamo... È iniziato anche una campagna internazionale, se non ricordo male, Roberto poi conforme, confermerà: era già nata la Lega Internazionale Antiproibizionista. avevamo fatto delle, delle riunioni che avremmo eh, degli incontri internazionali che avremmo continuato anche negli anni successivi. E lavoravamo, mi ricordo, in quel periodo lavoravamo col Cora anche sui paesi dell'est europeo che erano, si erano sottratti alla dittatura comunista e che si trovavano in una condizione di duplice debolezza rispetto al rischio di inserimento delle mafie ve da dire, da una parte eh, avevano scarsissimi mezzi mi ricordo un viaggio in Ungheria dove parlando con il ministro dell'interno, eh, ci portò a, a, a verificare qual era ad esempio la loro disponibilità in termini di, di, di, di, di macchine, di automobili, che potevano eh, semplicemente eh, garantire un ordine per le strade e non molte più, ma peggio era il fatto che molti di coloro che facevano parte dei servizi segreti e si trovavano privi di lavoro avrebbero potuto, e temo che poi sia successo, in effetti riciclarsi nell'attività criminale eh, della droga. Insomma, facevamo un lavoro molto ampio e il referendum ci aiutò a, eh, a farlo conoscere meglio. Certo, tutti coloro che si occupavano di droga conoscevano il lavoro del Cora. Tant'è che in ogni manifestazione che noi organizzavamo erano presenti i nostri avversari, alle volte anche in termini piuttosto minacciosi, e, oppure erano presenti tante persone che non avevano mai ritenuto di doversi occupare di questo fenomeno. Però in quegli anni il fenomeno era alimentato dal punto di vista mediatico soprattutto dai dai proibizionisti e lo sarebbe stato anche successivamente a dire la verità eh, tra l'altro con Emma Bonino nel 1990 ci eravamo recati a New York perché nella, nel paese della guerra alla droga eh, non soltanto era vietato il, uh, il consumo e ovviamente la distribuzione di droghe illegali ma eh, anche nonostante che l'AIDS facesse centinaia e centinaia di morti vi era eh, in molti stati proibita anche, proibito anche l'acquisto di eh, siringhe per iniezioni per cui la prassi costante a New York ad esempio era quella di utilizzare la stessa siringa per molte persone eh, con Emma Boninno andammo a fare un'iniziativa anti antiprovisionista distribuendo molto semplicemente delle siringhe venimmo fermati chiusi nella cella di un commissariato per alcune ore e poi processati qualche mese dopo eh, chiesero l'archiviazione del pubblico ministero perché disse se, se facciamo il, il processo questi avranno eh, faremo solo loro un regalo eh, perché i giornali se ne occuperanno? Era uscito in quei tempi un articolo, un'intervista a Mbonino sul New York Times, ad esempio. Insomma, era una campagna a largo raggio. Eh, a vederla 30 anni dopo, non si può che dire che la mafia ha vinto sotto questo eh, profilo eh, praticamente in tutto il mondo perché le iniziative antiproibizioniste eh, eh, in termini di legalizzazione e di sottrazione del consumo illegale alle organizzazioni criminali non hanno, avuto, non hanno avuto successo molti si sono resi conto che questa è la strada giusta purtroppo però dopo che, erano, che avevano perso eh, la possibilità di condizionare il potere ad esempio un ex presidente dell'ONU un ex, un ex segretario generale dell'ONU, un ex presidente del Messico, Messico che si trova in una condizione eh, di una grande Sicilia, diciamo, degli anni peggiori la, della mafia criminale eh, tuttora, eh, e questi poi sono diventati, dopo aver perso il loro incarico, dei sostenitori della dell'antiproevizionismo e le voci più importanti del mondo liberale allora Milton Friedman che noi avevamo coinvolto nella nostra iniziativa eh, Mario Vargas Llosa che da, da decenni sta organizzando iniziative per la legalizzazione non sono riuscite a produrre, eh, produrre leggi e, e a convincere i legislatori come diceva roberto ora ci sono soprattutto sulla cannabis, in diversi paesi del mondo perfino nella germania eh, così ordinata e così stabile che conosciamo iniziative per la legalizzazione almeno per l'uso legale se non per la legalizzazione del commercio ma per l'uso legale eh, delle cosiddette droga leggere ma lì eh, ci siamo abbastanza abbastanza affermati nonostante che il mondo criminale eh, sia, abbia costruito una rete potentissima eh, di interessi ultima cosa che vorrei dire il problema al fondo anche della lotta antiprovisionista e della sua difficoltà è che l'antiprovisionismo che, che di fronte all'antiprovisionismo c'è una lotta al proibizionismo lotta dello Stato al proibizionismo che ha creato un settore molto influente dal punto di vista della disponibilità di denaro e dei premi eh, per coloro che ne fanno parte che rende molto difficile anche contrastare eh, le attività antimafia che vogliono portare alla diminuzione della presenza della mafia in buona cattiva fede Molti magistrati italiani hanno avuto un grande, il premio di una grande popolarità per la loro attività antimafia e antidroga. Ieri, ieri lo stesso Gratteri, in, uh, intervistato alla stampa, ha dovuto riconoscere che l'andrangheta che nel corso degli anni si è sostituita alla mafia come centro, come snodo dell'attività criminale sulla droga, non ha praticamente ricevuto colpi, non dico decisivi, ma nemmeno importanti dall'attività dall delle forze dell'ordine, però il dottor Gratteri, come sappiamo, è, è un po' quello che succede all'antimafia, è, è un contropotere che ha bisogno del potere, del potere criminale per poter manifestarsi appieno, purtroppo in molti paesi del mondo. Eh, anche questo fenomeno è stato decisivo per eh, ritardare o bloccare il processo di riforma delle leggi. Oggi, chiudo, c'è eh, un governo di destra che è sempre incerto fra il diventare conservatore o il perfezionarsi nella sua identità, vale a dire di neo-post-fascismo, e spesso il neopostfascismo riemerge dai, dalle intenzioni, dalle parole dalla presentazione delle norme e ieri, proprio ieri ne ha dato dimostrazione questa proposta che tende a riportarci alla legge fine giovanardi che fu cancellata eh, poi dalla Corte Costituzionale e ancora più indietro rispetto alla Iervolino Vassalli. Grazie Marco, grazie mio segretario perché mi iscrissi al Cora che ho 16 anni, la tessera era verdolina con in copertina la faccia di Al Capone come frutto del proibizionismo degli anni 30, che poi fu anche l'immagine di un libro, di una raccolta degli atti di un convegno del Cora dell'88 che trovai a casa di una mia... Eh, zia che partecipò appunto a, a questi lavori eh, Federica avevi una domanda prima di passare la, la parola a Franco Corleone una domanda one shot ciao a tutti e eh, grazie mille perché io nel 93 non ero ancora nata sono nata nel 94, <ride> quindi Ogni co cosa che sento evidentemente per me è un'esperienza un vostra molto utile per comprendere meglio anche dove siamo. Quindi, Volevo un attimo attualizzare un po' la cosa e fare una domanda one shot per tutti e tre evidentemente. L'anno scorso che abbiamo subito eh, il blocco del referendum cannabis da parte di Giuliano Amato per, eh, per le mutazioni che poi magari Franco ci spiegherà meglio sulle rispetto alle convenzioni internazionali che sono anche il motivo che stanno, sta bloccando la Germania nell'attuare quello che voleva fare, ovvero una eh, legalizzazione che abbia a che fare col commercio così come eh, gli Stati Uniti e eh, relegare la loro legislazione più sui eh, cannabis social club. Eh, L'altro giorno però, lunedì mattina, ci siamo tutti svegliati con queste due tonnellate di cocaina recuperate eh, a largo delle coste di Catania. Ora, visti eh, i dati che ci arrivano sia dalle agenzie europee, sia dalle nostre relazioni al Parlamento sulle tossicodipendenze, dicono che ogni anno il consumo di cocaina sta aumentando. Forse, e visto che l'antiproibizionismo eh, non è solo eh, una forma eh, dobbiamo legalizzare le sostanze ma in una forma più ampia, nel senso che essere antiproibizionisti significa anche rendersi bene conto di quello che succede nella società dal mio punto di vista. Capisco che esiste un governo di destra e sia tutto più preso, però questi rinvenimenti, questi dati non dovrebbero far eh, partire un campanello d'allarme rispetto al fatto che effettivamente Aveva ragione il Partito Radicale, aveva ragione il Cora già 40 anni fa nel dire che tutte le sostanze vanno trattate e che un governo dovrebbe eh, porsi il compito primario di gestire i fenomeni e eh, non diciamo, relegarli ai margini della società perché poi prima Marco Taradas citava eh, Graffieri che eh, in tutte le sedi televisive dice che lui è contrario anche sulla legalizzazione della cannabis dopodiché ieri Gratteri era in una scuola di eh, Cosenza insieme a Gasparri e insieme ad un prete a fare eh, lezioni evidentemente di proibizionismo ai ragazzi non credo che queste siano ecco, forme di dissuasione utili per persone adolescenti più che una domanda, è una pa panoramica. Però rispetto a questi dati, forse non siamo veramente ancora più indietro rispetto a quello che ci aspettiamo e che dovremmo essere. Eh, rispondo io? io, dovrei andare. Allora, no, allora, allora, no, no, no allora ciao lascia. Franco, eh, ciao. intervento e poi continuiamo, sì. vai, Franco. Sì. Purtroppo c'è un accavallarsi di, di riunioni e non so come com dividermi. Comunque ho ascoltato gli interventi e soprattutto uh, interamente quello Taradash. Volevo ricordare che se non uh, sbaglio la uh, presidente del coro è stata anche Vanna Barenghi. E... Una, una rappresentazione insomma, di persone che davano un contributo anche significativo a questa creazione di associazioni. Eh, proprio poi anche in quegli anni nasceva Form Droghe, e la collaborazione eh, con eh, Giancarlo Arnau fu molto intensa. Eh, mensile fuori luogo, abbiamo poi raccolto i suoi scritti in un volumetto preziosissimo, sono stati gli anni in cui abbiamo conosciuto Peter Cohen, io grazie a Giancarlo Arnau avevamo conosciuto Thomas Zatz il mito della droga e poi abbiamo tradotto in Italia eh, miti e fatti eh, proprio grazie alla segnalazione di Giancarlo miti e fatti della droga di Zimmer e Morgan insomma sono stati anni molto, molto intensi e poi eh, con Marco Taradas, eletto parlamentare europeo della lista antiproibizionista, ci siamo trovati assieme al Parlamento europeo. Sono stati in effetti anni di grandi battaglie. Ricordiamo che quella sulla legge. Eh... A me dispiacque molto che quella legge voluta da Bettino Craxi, che penso sia stato uno dei suoi errori clamorosi, altro che mani pulite, eh, quello e forse anche il concordato. Ecco, quelle sono le colpe perché il Partito Socialista, che aveva avuto una posizione simile a quella radicale, coincidente addirittura anche col Ministro della Sanità Agnasi e con eh, eh, Loris Fortuna, quindi cambiò posizione e eh, un'altra colpa grave è quella di aver fatto firmare a un giurista come Vassalli quella legge per cui eh, io quando cito la Iervolino vassalli ho sempre una stretta al cuore e quindi furono poi anni anni di aggregazioni per il referendum ecco io penso che quel referendum è importante ricordarlo perché fu ammesso dalla corte costituzionale e noi dobbiamo trovare il modo perché nuovamente un referendum ammesso dalla Corte Costituzionale. Eh, io sono convinto, e non solo io, che la storia politica recente sarebbe cambiata se si fosse tenuto il referendum su eh, cannabis ed eutanasia. E invece abbiamo avuto lo scioglimento delle Camere, questo bel risultato con un sottosegretario alla giustizia del Mastro che oltre a aver presentato costruito una proposta di legge per cancellare l'articolo stravolgere, non cancellare, stravolgere l'articolo 27 della Costituzione sul senso della pena Il ha poi proposto che i tossicodipendenti in vengano invece portati in comunità chiuse, ha detto proprio così, eh, dimenticando che i consumi sono cambiati e che eh, pensare a riempire i posti liberi di San Patrignano oggi è solo una questione di affari e non, e non certo terapeutica. E poi abbiamo sentito questa proposta di legge che è un'aberrazione un giuridica da analfabeti veramente perché eh, per i fatti di lieve entità praticamente si propone relativamente alla cannabis la stessa pena che è prevista dall'articolo 73 quarto comma per le cosiddette sostanze leggere cioè eh, la norma sulla... noi abbiamo fatto una grande battaglia negli anni scorsi che andò anche a buon fine perché l'attenuante dei fatti di lieve entità diventasse una, specie, una fattispecie autonoma e, è così ma è sempre un comma dell'articolo 73 quindi gli effetti positivi che poteva avere questo cambiamento non ci sono stati perché si, eh, la polizia arresta per articolo 73 e se è un fatto di lieve entità lo si scopre alla fine del processo, dopo carcerazione preventiva e così via. E per questo c'è una proposta a Maggi nella scorsa legislatura, credo che la ripresenterà, perché diventi un articolo autonomo quello della fattispecie di lieve entità. Ebbene, la norma sulla, sui fatti di lieve entità mette assieme prevede una pena per, sia per quello che riguarda le cosiddette droghe pesanti che le cosiddette droghe leggere non c'è differenza mentre c'è differenza di penalità per l'attività per le 17 fattispecie che sono previste Importa, esporta, compra, vende, acquista, passa, regala e comunque detiene, no? le, le sostanze eh, sono previste pene diverse al, uh, al primo comma e al quarto comma per le diverse sostanze, per il, uh, i fatti di lieventità è unificata, vale il principio che la droga è droga. E, e, e, mentre per le droghe pesanti che hanno una pena da 6 a 20 anni, la pena prevista attualmente per i fatti di lieve entità è notevolmente minore, la proposta che viene fatta da Fratelli d'Italia e della Lega porterebbe praticamente a avere la stessa pena per i fatti di lieve entità relativi alla, alla canapa rispetto al dettato dell'attività di spaccio o di detenzione del, dell'articolo 73. Quindi è una forma di propaganda, una forma che viene dal profondo dell'idea moralistica di salvare le anime anche a dispetto della sorte dei corpi, dei consumatori, e, e, e si lega a questa linea che ricordava Marco Taradas. si è iniziata con eh, i rave, l'ergastolo stativo, eh, i bambini che non nascono secondo i criteri che piacciono a Eugenia Rocella e via via la persecuzione delle detenute madri cattive e l'elenco può, può essere ormai una catena di Sant'Antonio ogni giorno c'è una, una gemma in più insomma quindi noi viviamo questo però dobbiamo dire anche che se siamo in questa condizione è perché eh, della destra più eh, cattiva in questo senso è perché le occasioni da parte dei governi i centrosinistra sono stati manchevoli da questo punto di vista, si sono perse le occasioni dalla conferenza eh, nazionale di Palermo, poi quella di Napoli, poi quella di Genova, si sono perse molte troppe occasioni e eh, la sinistra, Centrosinistra, no, bestemmiavo, insomma, il centro-sinistra è, è stato condizionato anch'esso da visioni moralistiche, e quindi non si sono fatte le riforme che si sarebbero potute fare in, nei tempi, ma neppure quando ci fu il ministro degli affari sociali di rifondazione voglio dire no quindi noi paghiamo adesso le occasioni mancate eh, certamente ci può essere uno sguardo internazionale eh, più che può dare qualche segno di ottimismo ma qui in italia l'unica strada che noi abbiamo è quella di Riproporre un confronto che chiami i cittadini a esprimersi, uomini, donne, giovani a esprimersi perché in Parlamento non si è fatto nulla quando c'erano i numeri figurarsi oggi in cui sarà solo una grande, ci vorrà grande forza per impedire l'approvazione. Certo, potremmo chiamare a rendere conto del suo garantismo al Ministro Nordio, ma insomma eh, la forza eh, di Fratelli d'Italia e di Alfredo Mantovano, che è stato l'autore della Fini Giovanardi e che adesso è già stato all'ONU a Vienna a dire che non c'è una droga buona, sono tutte cattive... E ha riproposto questa visione arcaica, se vogliamo. Eppure eh, questo è il quadro. Quindi, l'unica soluzione per proprio legarci al referendum del 93 è mettere in campo giuristi per trovare una formula. Se non ricordo male, il referendum del 93 eh, vide la partecipazione di Luigi Saraceni alla definizione del quesito e noi dobbiamo trovare insomma il modo di fare un quesito che sia eh, accettato dalla Corte Costituzionale, dobbiamo eh, riproporre eh, qualche iniziativa perché la Corte rientri nei suoi limiti e non deborti e poi affrontare in campo aperto questa situazione io penso che rivinceremmo come nel 93 con un quesito forse non solo non punizionista ma invece più avanzato sui contenuti e per questo abbiamo già la prima battaglia da fare conquistare la piattaforma per raccogliere le firme insomma c'è molto da fare io mi auguro che l'ottimismo sfrenato di Marco Taradas sia sconfitto e che si riesca a riprendere in mano una, una battaglia che è fatta di molte cose, come diceva l'ultimo intervento che ho sentito, riguarda i rapporti internazionali, la geopolitica, il nord e il sud del mondo, i produttori, i consumatori, i trafficanti, anche perché qui eh, i trafficanti non vengono mai toccati, Ci si, si colpiscono sempre i, i piccoli eh, a tutti i livelli per tutte le questioni. C'è un Insomma, è sempre l'edizione di essere forti coi deboli e deboli coi forti. Quindi, bisogna, io mi auguro, che ci sia la capacità di reinventare una battaglia che spieghi le ragioni profonde, insomma. Non può essere, certo, una frontiera che è stata molto coltivata è quella della riduzione del danno, ma noi per vincere dobbiamo essere egemoni sul piano di altre convinzioni che dobbiamo trasmettere, che è quella dell Corpus, della responsabilità delle persone, del, del fatto che c'è la consapevolezza che l'individuo è fatto di molte pulsioni e che non è inevitabilmente dominato dalla sostanza, così come e quindi come invece i proibizionisti tendono a dire che la sostanza diventa padrona della, della persona questa, eh, io penso che dobbiamo rompere insomma, molti, eh, molte convinzioni eh, volgari che eh, si impadroniscono insomma, del senso comune abbiamo bisogno di buone idee e di buon senso questo mi pare per celebrare il referendum del 1993 credo che dobbiamo essere noi per primi convinti di, di soluzioni umane eh, dettate appunto da una eh, concezione dell'individuo che non è quella di un incapace che con il paternalismo o con una, la violenza deve essere ridotto a, alla ragione. Quella è una eh, cattiva ragione, quella che vogliono imporre con le catene, la galera, e insomma, la concezione salvifica tutte queste armamentario è eh, da abbattere. Spero che si, sì, partendo da, dal, dalla condizione terribile, perché a Parma è in discussione anche la canapa tessile, la canapa light, non solo il non solo le sostanze di piacere, eccetera, ma anche quelle eh, che per esempio il fascismo eh, coltivava abbondantemente, quello della canapa tessile, ma insomma si è persa anche questa addirittura come caratteristica. Io vi devo salutare perché c'è una riunione dei garanti eh, del dei diritti dei detenuti e vi auguro di continuare bene questo incontro. Grazie Franco, grazie, grazie, Franco. grazie davvero. E per chi è collegato e ci sta ascoltando, ricordo anche che Franco Corleone nel 90 era proprio in prima linea, perché lui fu il relatore di minoranza. No, era un radicale, di... non in prima linea. Eh, hai ragione, <ride> esatto. No, così <ride> a scansa di equivoci, <ride> esatto. eh, no, anche se poi abbiamo salvato molte di quelle persone, va bene. Ma con questo, eh. buona serata, di nuovo. Ciao, Franco. E mi ero letto la, appunto la relazione al Parlamento proprio de de del dibattito a prima firma. Eh, Franco Corleone e eh, quello che in quella relazione veniva eh, posto come allarme per quello che sarebbe accaduto con l'approvazione della legge eh, Iervolino Vassalli si è drammaticamente poi realizzato leggo 5-6 righe prima di poi arrivare alla risposta alla domanda di Federica a un certo punto venne scritto l'effetto più devastante che si produrrà con l'approvazione della nuova legge sarà sul piano ideologico con l'affermarsi della illusione repressiva si produrranno guasti profondi alla convivenza civile attraverso una criminalizzazione selvaggia di decine di migliaia di persone, giovani e non, attraverso uno spreco ad abuso della risorsa del processo penale. La vera novità della legge, che discutiamo, ossia la 309-90 poi, è rappresentata dalla punizione del consumatore di droghe leggere, una svolta strategica che muta la qualità dell'intervento penale e poi continua. Insomma, tutte le critiche che in qualunque dibattito avvenuto da allora ad oggi erano già presenti nella redazione di minoranza al Parlamento proprio nei momenti della discussione e, ahimè, approvazione, ahimè, della, eh, della legge sulle droghe del 90. Questo è. Eh, Stefano Anastasia di Antigone, Dovrei, è lì lì per collegarsi. C'era una domanda un po' complessa, sospesa, se vogliamo ripartire, ripartire da lì, magari ricordandole anche per sommi capi, eh, Federica, prima di andare avanti e procedere. Sì, niente, sostanzialmente chiedevo se in questi 30 anni insomma, viste tutte le cose che sono successe, mi ricollegavo appunto a quello che era successo due giorni fa, questo rinvenimento di due tonnellate di cocaina eh, lungo le coste di Catania non ci faccia effettivamente essere più indietro rispetto a quello eh, a quello che siamo oggi, quindi questo rinvenimento lunedì, ieri la Monteruli che Vuole tornare nuovamente ad una sorta di eh, fine giovanardi dopo le dichiarazioni che abbiamo sentito in questi mesi anche di Mantovano. Eh, Franco Corleone citava anche la riduzione del danno. Ecco, un tornare ad un ragionamento, per quanto so che sia complesso con questo governo, però almeno a livello di informazione omnicomprensivo sulle sostanze in generale, forse sarebbe eh, anche il momento giusto perché almeno da quello che eh, sento e vedo io eh, i giovani della mia età sono molto diversi no? da quelli che c'erano 30 anni fa dove eh, diciamo il, la, la condizione proprio paternalistica e, e familistica e stigmatizzante era forse anche più forte rispetto alle sostanze, ri, eh, rispetto ad oggi, scusate, eh, lo sbilanciamento di parole. Posso rispondere io che poi vi devo sì. lasciare? Roberto Doma. Eh, <ride> Roberto Doma, lui è, è, è il padrone della, di casa, diciamo, dal punto di vista delle conoscenze, della storia recente, recente degli ultimi trent'anni, diciamo. Quindi, eh, no, io volevo dire, intanto questi ritrovamenti non contano assolutamente nulla. Sanno tutti che sono semplicemente gocce nel mare del traffico della droga. Quindi, la percentuale esistono anche dei dati: magari Roberto ce li ha quelli più aggiornati che dicono se è il 2, il 4, il 10. Cioè, sono ritrovamenti che le organizzazioni criminali mettono di conto e magari anzi precostituiscono in modo tale da dare un po' di soddisfazione alle autorità che combattono il traffico in modo tale che non vengano demoralizzate e che anzi vengano rafforzate, cosa che fa loro eh, gioco e dal punto di vista del invece del, del cosa è possibile fare, allora, io penso che mh, da molti anni penso che ci sia molto poco da fare eh, in, in chiave di legalizzazione, perché le una volta che le organizzazioni criminali si diffondono in tutto il mondo e si potenziano la loro forza di condizionamento dell'attività. Eh, illegale dello Stato, vale a dire la corruzione, e anche dell'opinione pubblica, il, eh, lo spavento che viene, che viene prodotto eh, di fronte a determinati eh, reati e modi e azioni al limite di quelle militari non eh, eh, non, non, non, non consente un cambiamento delle leggi, a meno che non ci sia un'alzata un d'ingegno da parte di chi nel mondo ha la possibilità di influenzare gli altri. Quando un presidente degli Stati Uniti deciderà che mette nel suo cronoprogramma anche un percorso verso la legalizzazione, la discussione si riaprirà. altrimenti quello che possiamo fare è continuare in un'opera importante di informazione contro la disinformazione ufficiale, nel, possiamo continuare nel tentativo di ridurre i, le conseguenze delle leggi sulla droga, sui consumatori di droga, non della droga in se stessa. Quello ci, può essere, ci pensano i medici, o ci pensa la famiglia, o ci pensa la la semplice reazione personale ma le conseguenze dannose delle leggi quello possiamo fare, ridurre le conseguenze eh. oppure terzo caso eh, se si verifica eh, un fenomeno per cui i proibizionisti strafanno divengono strafatti dal loro proibizionismo come potrebbe succedere ad esempio in Italia forse ci sarebbe una rinascita della consapevolezza sulla politica del proibizionismo legata a concezioni autoritarie dello Stato. Eh, queste, queste condizioni non so se si verificano nel breve, l'importante è che ci siano eh, associazioni e persone che continuano nel tempo a occuparsi e a tenere, mh, e tenere accesa eh, la, la possibilità che queste cose possano avvenire. Nel nostro paese c'è un'offensiva in corso, ancora poco, eh, poco forte, nel senso che non sappiamo se questa signora che si faceva pagare i libri di sesso dalla regione di cui era componente, lei avrà altri tipi di, di dipendenza probabilmente, comunque se riuscirà a introdurre nel nostro paese delle leggi che più repressive di quelle attuali se la discussione si riaprisse questa sarebbe un'occasione anche per rilanciare con più forza il referendum su questa ragione corleone dobbiamo eh, se vogliamo rilanciare un referendum dobbiamo riscrivere la legge utilizzando le migliori intelligenze giuridiche eh, italiane per renderla inattaccabile dalla Corte Costituzionale. Eh, Amato è sempre stato convinto che le leggi sulla droga repressive non servissero a nulla, lo disse già ai tempi del nostro referendum. E eh, però poi, da presidente della Corte Costituzionale, non so se si è arrampicato eh, sugli specchi o se, o, o se la sentenza avesse delle motivazioni. Il fatto sta che. Alla, alla proposta eh, referendaria è mancata sì questa copertura eh, giù di, di, di, di intelligenza giuridica riconosciuta eh, se eh, come ritengo possibile e forse anche utile in questi anni cupi che vivremo dal punto di vista dello stato di diritto eh, sarà possibile rilanciare il referendum, ecco, mi pare che la proposta di, di Franco sia, eh, sia utile certamente Roberto è in grado anche di dare i primi input per eh, mettere intorno a un tavolo eh, le migliori qualità intellettuali e giuridiche per rilanciare il referendum. Grazie. A chi ha organizzato questo, questo incontro, che credo sia molto utile proprio in tempi come questi. Grazie a te, Marco. Roberto. Ciao, Marco. Grazie. Ciao. Quindi tocca a me adesso prendere te, il testimone eh. da, da, da, da, da, da Marco. Ma intanto, intanto eh, sulla questione dei sequestri, l'ha già, già detto Marco Taradash. Ehm, Appunto, oggi si parla di sequestri che equivalgono che un po' al 10% della, delle sostanze circolanti. Io mi ricordo la conferenza nazionale che si, sulle, sulle dipendenze, sulle droghe, che si tenne a Palermo nel 2005, eh, un, un altissimo. Funzionario della uh, direzione centrale di servizi antidroga del Ministero dell'Interno di cui non faccio il nome perché mi parlò off the records. Mi disse: si parlava allora del, quindi parliamo 2005, si parlava allora del 5% e lui disse a me: ad altri colleghi giornalisti, disse: magari riuscissimo a intercettare il 5%. Quindi, noi siamo, sì, il sequestro dell'altro giorno è stato un sequestro sicuramente ingente, ma sono perdite di esercizio. Che, cioè, nel senso che. Applichiamo le cifre, hanno sequestrato, hanno, hanno rinvenuto in mare due, due tonnellate di cocaina, vuol dire che altre 18 sono transitate tranquillamente. Quindi, eh, quindi insomma, siamo, non, non, non vuol dire nulla, sono perdite di esercizio che le mafie possono tranquillamente ammortizzare in 3.000 altri modi. Quindi, Roberto, ti blocco un secondo. Possiamo dire che i dati che noi leggiamo dalle relazioni annuali... Eh, sulle tossicodipendenze dalla eh, relazione annuale dell'antimafia sono, ehm, sono mi minori rispetto All'effettiva circolazione, certo, sicuramente eh, loro i dati sono sicuramente atten attendibili. Non abbiamo motivo di dubitare il contrario, anche perché, perché in Italia abbiamo delle forze dell'ordine efficienti che sanno. abbiamo un Purtroppo abbiamo a che fare con alcune delle organizzazioni mafiose, c'è cioè, l'Andrangheta, eh, è, è considerata una, una organizzazione eh, criminale pericolosissima, una delle più pericolose al mondo. L'unica presente in cinque continenti, ormai non è più. Un, uh, non, non lavora più per conto di cosa nostra, ormai tratta direttamente quei cartelli, cioè non, non gestisce. Quindi, stiamo parlando, cioè grazie, grazie a tutto. Cioè, bisognerebbe, bisognerebbe vedere la storia della Galizia, di come la Galizia è diventata una porta di in ingresso in Europa, cos'è diventata l'Olanda l'Olanda grazie alle leggi però qui allarghiamo veramente troppo il discorso però quei dati lì sì cioè se prendiamo per buono il dato che viene sequestrato il 10% delle sostanze circolanti basta prendere dire questo che avete sequestrato 100 vuol dire che ne circolano 1000 uh, questo, questo è ehm si, si è ricordata la figura di Giancarlo Arnao, figura importante, perché Giancarlo Arnao veramente è stato, è un punto fondamentale per chiunque voglia sapere qualcosa di politica delle droghe. Io consiglio sempre la lettura dei suoi libri, anche tipo proibito capire, perché secondo me è un testo molto importante. Certo, è un testo scritto credo una trentina d'anni fa, quindi bisogna tenere conto della... Con... ma gli assunti proprio eh, che, lui, che lui pone proprio come sul funzionamento del proibizionismo e quindi su che cos'è un'iniziativa antiproibizionista sono i testi di Giancarlo sono sicuramente eh, sempre fondamentali e Giancarlo Arnao proprio a Radio Radicale all'indomani della vittoria del referendum del 93 disse che era stato sicuramente era contento, disse che è stato sicuramente un passo avanti importante ma un passo avanti minimo Rispetto ad una legge, cioè quella del 90, che è ancora più arretrata rispetto a quella che aveva preceduta nel 75. Questo per dire che, sì, era stato un referendum importante, è stata una vittoria politica, però toccava alcune parti, non toccava poi la politica complessiva che era. Sono stati fatti tanti nomi, sono i protagonisti di quella battaglia di quel movimento antiproibizionista. Io pensando ancora si, si faceva il nome di Luigi Del Gatto. Luigi Del Gatto era un medico che nei primi anni 70 finì eh, sotto processo, finì arrestato perché prescrisse morfina per curare i tossici. Non, non esistevano ancora i farmaci sostitutivi, non c'erano le conoscenze. Lui per questo finì, finì eh, indagato e poi, eh, poi fu assolto. è stato fatto il nome di Vanna Barenghi, che è giornalista, che, che fu eh, tra i dirigenti del Cora. Io, poi mi viene in mente Luigi Manconi, Roberta Tatafiore faceva parte del Cora. Tiziana Maiolo, che fu anche consigliera eh, comunale, se non ricordo male, a Milano, della lista antiprovvizionista, perché quello successe nelle elezioni, nelle elezioni locali, delle regionali e comunali di, di, del fine anni '80 e anni '90, i, i furono presentate. Anche questa fu un'idea di Marco Pannella di creare le liste anti, si chiamavano anti- mh, Lista antiproibizionista eh, contro la criminalità politica e comune, eh, comune. antiproibizionista sulla droga eh, contro la criminalità politica comune e si ottenne un successo, noi avevamo consiglieri eh, antiproibizionisti a Milano, a eh, eh, comunali, provinciali e regionali, Milano, Roma, Torino, Genova, avevamo Marco Tarascio al Parlamento Europeo e quindi anche il Cora eh, poteva contare anche su, questi, su questa minima organizzazione, che fu, fu molto importante, e poi c'erano tutti i militanti che, la, che lavoravano. Oh, adesso, l'oggi. L'oggi noi assistiamo veramente, io a volte veramente mh, alzo le braccia, quando, quando sento uscite come quelle, come quelle che sento, proposte di legge come questa eh, che è stata depositata, dichiarazioni... Io, veramente, mi viene di alzare le braccia perché dico eh, che cosa, cioè, è, è una battaglia persa, che abbiamo di fronte... non lo so, dobbiamo ricorrere a dei filtri magici, cioè, perché è andare contro qualunque evidenza, qualunque numero, basta leggersi le relazioni della Direzione Nazionale Antimafia, non, non i testi antiproibizionisti, per capire qual è la, la dimensione del problema e che cosa si può, ma la stessa di, Direzione Nazionale eh, si era espressa fa, eh, favorevolmente eh, alla legalizzazione della cannabis, e quando era in discussione una proposta, quando c'era l'Intergruppo, eh, che era stato fondato in Parlamento, nell'altra legislatura, mh, credo ancora quella precedente, da, da Benedetto della Vedova, quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della realtà che tu hai tu a parlare di droga in una scuola, ci va un magistrato, un prete, e non si capisce perché non ci va anche un imam, un rabbino o un ateo, ma un prete, e poi ci va Maurizio Gasparri. Maurizio Gasparri, adesso qua non è qua, non può, compromettere, non può, non può ribattere, quindi mi fermo qua. Ma Maurizio Gasparri fu eletto per la prima volta al Parlamento nel 92 e fu eletto proprio anche su questi, su questi temi, da 31 anni sostiene queste cose, però io di Maurizio Gasparri vorrei vedere degli scritti, dei testi, delle, delle cose, vorrei capire da lui, da Giovanardi, dagli altri, su cosa basano le loro convinzioni. Non si sa, non si sa, sparano cose, ma non mai che portino uno straccio di documento per dire. E, ehm, però adesso qui il problema è politico, la, il, il, la, questione, la questione droghe è una questione, secondo me, poi adesso dismetto un po' anche i panni del, del, del cronista e faccio un torno un, un po' così a Reminiscenze da militante o comunque da cittadino che si occupa di politica. Secondo me la questione droghe è una questione politica e questa fu la cosa per esempio che eh, contraddistinse il Cora. Era il Cora si definiva organizzazione politica degli antiproibizionisti e il referendum fu un referendum politico perché così te, tu devi impostare la, la, la, la, la, una campagna per ottenere dei risultati. Magari poi l'obiettivo è quello della legalizzazione, però intanto ottieni delle cose, il Cora fece anche battaglie come le macchinette scambia siringhe, per non disperdere le siringhe, per la questione dei profilattici, c'era l'AIDS, cioè, cioè si ci si impegnò sulla battaglia che fu fatta, per esempio Lucio Bertè a Milano fece una battaglia, mm. e il dottor Inzani, eh, sul, sui farmaci istruttivi, sul metadone, noi riuscimmo a ottenere, di, di togliere il decreto di Lorenzo che prevedeva il eh, metadone solo a scalare, cioè, noi parliamo per la prima volta in Italia di riduzione del danno e la riduzione del danno, noi che per la legalizzazione portammo in Italia la conferenza Euro delle città europee sulla droga, la risoluzione di Francoforte, la, la terza edizione della conferenza la portammo noi a Bologna e avevamo di fronte a a alla dove si svolgeva la conferenza nel Palazzo Comunale di Bologna, avevamo la manifestazione organizzata da uh, San Patrignano, Muccioli presente che ci accusava di essere quelli che volevano avvelenare i loro figli. Io c'ero, lo posso dire questa cosa qua, no? Per dire il clima che si viveva. Noi adesso abbiamo... Siamo Assistiamo. allora dobbiamo impostare questa cosa secondo me come una, come una battaglia politica come dire un ritorno al futuro cioè, ovviamente dobbiamo utilizzare gli strumenti di oggi ma dobbiamo ritornare a quella, a quella battaglia perché altrimenti non, è una battaglia lunga eh, negli anni 70 si avrebbe detto una lotta di lunga durata però la rima è meglio non, non farla, non è il caso Ma, per, secondo me però adesso è quello il nocciolo della questione allora, il referendum può essere uno strumento perché magari si può andare a individuare alcuni punti e studiando un quesito che non venga messo in discussione dalla Corte Costituzionale. Tra l'altro, aperta parentesi sul, sul referendum. E la, le motivazioni con cui la Corte Costituzionale presieduta da Nato ha eh, dichiarato illegittimo quella richiesta referendaria sono molto simili a quelle con cui nei primi anni 70 adesso non ricordo bene la cosa fu ehm, anche lì dichiarato illegittimo un referendum proposto dai radicali sulla cannabis cioè passati 50 anni più o meno la, la, le motivazioni sono le stesse peraltro smentite, smentite non, non, è così, non è così ma vabbè poi ci addentreremo in una, in una in questioni giuridiche di cui non sono esperto. Però secondo me è quello, cioè, il referendum del 93, come ho avuto modo di dire prima, si riuscì a vincerlo, si riuscì a creare quel dibattito, nonostante tutte quelle difficoltà, perché attorno a un obiettivo preciso si costruì un'aggregazione di... Eh, giornalisti, di, di, di, di esponenti politici, associazionismo di sacerdoti, di sacerdoti, Io mi, non solo Don Gallo, anche Don Mazzi si, schier si schierò a favore del referendum, Don, eh, Don Ciotti, vabbè sì, Don Gino Rigoldi, eh, esponenti politici mi ricordo anche democristiani, perché la democrazia cristiana fu, fu abile, lasciò libertà di coscienza, come si diceva ai suoi... Ai suoi... Si, crea, si riuscì, ma, sopra, ma il, il, il coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza, Don Vinicio Albanesi, eh, il gruppo Bele, cioè si riuscì a cre... medici, i medici. L'allora presidente della federazione dei medici, Danilo Poggiolini, che era, che era parlamentare repubblicano, poi ebbe altre vicissitudini, ma quella è un'altra storia. Eh, si schierò, lui si schierò a favore del sì re, al referendum la federazione dei medici non si schierò perché sapeva che al proprio interno c'era un, uh, un dibattito aperto e da organizzazioni di medici, di, di, di, di, di gente sa ovviamente sa quanto è complesso il problema e quanto possono essere questo per dire attorno a, quel a, quel a quell'obiettivo si creò questo fronte, secondo me questa è una strada che va, va per cosa sapendo che è una strada lunga ma è l'unico modo secondo me per riuscire a scalfire quella cappa di conformismo e di, e di, eh, di ritorno all'indietro che viviamo noi adesso in Italia sul temi delle droghe ma non solo su questi e anche, anche qua eh, l'ultima cosa che volevo dire è questo perché noi, abbiamo, noi adesso abbiamo un governo di destra è inutile stare in centro no, noi abbiamo un governo di destra e una maggioranza di destra che ha un programma molto, molto chiaro e non è un mistero Cosa questo governo, questa, questa maggioranza, cosa la Presidente del Consiglio e il suo partito, che è il partito di maggioranza relativa, eh, pensassero in tema di droghe, di immigrazione, di maternità surrogato, chiamiamola come, di, di tutti questi temi, di aborto. Eh, non, è, non è una novità. E anche della storia del nostro paese, non è una novità, eh, lo si sa. Questi sono andati, sono, hanno avuto il, la maggioranza de, de, de, degli elettori, non degli italiani, perché anche questo è andato, certo, in democrazia funziona così, cioè chi va a votare decide, non c'è il quorum per le elezioni, però non, lo, loro non hanno l'adesione la della maggioranza degli italiani, ma della maggioranza di coloro che sono andati a votare. Ma vabbè, e, e, e questo non toglie nulla, e, e sono stati votati, eletti e, e, e devono governare. Il loro programma è chiaro, il discorso è, dall'altra parte, c'è un'alternativa? C'è chi propone una diversa visione del mondo? C'è chi propone al coraggio di impegnarsi in uno scontro che può finire anche in una sconfitta, ma se non si fa così non se ne esce. Se non si apre in questo paese un dibattito eh, serrato, dur, durissimo, e Marco Pannella spiegava come la politica sia dura, come, come sia, ed è, ed è, ed è non, non, se ne esce, non se ne viene a capo né sulla, sulle droghe, né sull'immigrazione, né sulla, eh, su, sulle scelte di vita, né su, su tutto quello della maternità, e su tutte le altre, e, e però quello che dobbiamo avere con, ben presente è che si, si comincia a mollare su un punto, poi è una valanga, eh, Togli una cosa e piano piano te ne tolgono un'altra, e poi un'altra, e poi un'altra. Allora la domanda è, questo, questo paese ha bisogno di andare a sbattere, ha bisogno di andare a capire che, che non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo occidentale, è in atto uno scontro, che non è lo scontro di civiltà, non è lo scontro ideologico, è uno scontro su una visione del mondo. Ma, ma riportiamola in politica, su come governare il mondo. Perché il problema sulle droghe è come governiamo questo fenomeno. Questi sostenitori, questi che continuano a sostenere queste, queste, pro, la proibizione della droga, che non esiste perché esistono tante sostanze, mh, e continuano a, a, a premere su eh, leggi e su politiche che provocano i danni che sappiamo, non, so, non governano e invece l'alternativa deve essere la capacità di governare quel fenomeno, di prendere atto che esiste, di come ridurre i rischi e i danni e di come ricondurre il tutto a una... In condizione che possa essere gestita e quindi questo sottraendo anche de, eh, potenze e denaro alle mafie che non scompariranno perché legalizzeremo le droghe ma sicuramente li andiamo a colpire al cuore e il cuore delle mafie è il portafoglio, follow the money e mh, Falcone, Giovanni Falcone aveva capito che sui soldi bisognava andare a colpire cosa nostra e sulle mafie ed è, ed è riuscito a fare su quello, ma prima di lui l'avevano capito altri, lui poi l'ha fatto, ma questo per dire dobbiamo colpire i so, i, i, il, il portafoglio e tutelare la salute e la, e, e dei cittadini e non solo, e qua veramente scusate, sono stato un po' lungo e prolisso, chiudo, c'è una dimensione che secondo me è cruciale, fondamentale, che se il movimento antiproibizionista, o, o, o, o qualcosa questo voglia dire, insomma se il, gli perdono di vista, secondo me eh, rischiano, ed è la dimensione della libertà, della consapevolezza dell'individuo, perché altrimenti noi possiamo gestire la cosa anche in una politica, con una legge proibizionista, noi possiamo lasciare eh, proibire insomma, queste sostanze, però facciamo una legge insomma, più morbida, per cui poi alla fine si può fare uno… No. Secondo me deve essere anche fondamentale la visione di libertà di un, di un uh, individuo, di una persona che deve essere libera, cioè consapevole, autonoma nelle proprie scelte e quindi anche responsabile delle proprie scelte verso di sé e verso gli altri. Una persona di questo, di questo tipo fa un po' paura ai poteri e, e questa è un'altra cosa su cui, su cui sicuramente bisogna misurarsi, ma bisogna misurarsi a fondo. Se, se perdiamo di vista questo, questo, questa, quest'ottica, quest allora sì, possiamo ottenere delle vittorie su queste singole battaglie, alcune cose meno, meno, meno dure, ma non, ma non conquistiamo quello che è poi il fine degli esseri umani cioè essere liberi, essere consapevoli di essere autonomi scusate questo pistolotto un po' moralista però secondo me questo è un punto molto un punto che io, a cui per me ci tengo molto insomma ma io continuerei lo sai ad ascoltarti tutti, per tutti i pistolotti che, moralistici che vuoi fare io, proprio per, <ride> proprio per questo c'è uh, Radio Radicale e uh, a chi ci ascolta ricordo come di norma il lunedì verso le 13? Alle 13, alle 13 il notiziario antiproibizionista, alle 7.30 la nota antiproibizionista che è il mio editorialino diciamo così che dura 5 minuti, a volte anticipa i temi del notiziario, a volte no perché a volte il notiziario non c'è, a volte e quindi eh, cioè, questi due appuntamenti del lunedì insomma. Detto questo, ti ringrazio, ti ringrazio per questa so presenza, ringrazio Marco Taradas e Franco Corleone, ringrazio anche i due ospiti che non ci hanno potuto raggiungere mentre parlavamo, chattavo e scrivo con loro, Rita Bernardini, perché era impegnata, è impegnata, ma si sta un po' protraendo la visita delle carceri in Toscana, per cui non riesce a collegarsi perché... Eh, a fare una visita ispettiva in carcere e Stefano Anastasia che è garante per i diritti dei detenuti abbiamo intuito da quello che diceva Franco Corleone che stava per iniziare la riunione dei garanti eh, dei detenuti e quindi non può esserci. Eh, ringrazio in conclusione anche a parte Federica a cui lascio poi l'ultimissima parola, chi ha ehm, condiviso questa diretta quindi Radicali Italiani che ci ha dato gli strumenti per farlo Belief, la rivista di settore eh, della cannabis eh, fuori luogo sempre per lo stesso motivo e eh, meglio legale ovviamente Io, scusami Luca se ti interrompo aggiungo anche Radio Radicale perché noi poi ovviamente scaricheremo questo video lo metteremo sul lo, lo archivieremo e quindi sarà disponibile anche attraverso Radio Radicale poi lo manderemo anche in onda insomma Ottimo, grazie mille. Federica, l'ultima parola, parola. ma eh, Faccio un po' fatica ad avere l'ultima parola dopo questo webinar. Io eh, ringrazio tutti per averci seguito. Ricordo eh, che Radical Italiani ha attivo un tavolo antiprevisionista che... Ehm, cioè ogni martedì sera alle 18.30. Eh, si sono fatti discorsi piuttosto interessanti nelle ultime settimane e tenteremo di portare avanti una proposta di legge eh, a partire da inizio giugno. Eh, credo però che appunto, sia per proposte di legge che eh, referendum, eh, riprendo quello che diceva Franco Corleone, e tutti tutte le forze politiche d'opposizione in questo momento debbano quantomeno impegnarsi anche quelle che hanno meno insomma la, eh, la, la sensibilità referendaria o di partecipazione attiva della popolazione credo che in parlamento una forte richiesta eh, rispetto all'attivazione della piattaforma digitale sia il minimo sindacale che si possa richiedere in termini di democrazia anche perché come abbiamo visto l'anno scorso eh, è andato a votare il 65% della popolazione eh, le ultime elezioni regionali del Lazio e della Lombardia che non sono proprio due regioni che non contano niente hanno visto il 35% della popolazione andare al voto quindi ritengo che anche per... Eh, quello che dobbiamo fare, quindi referendum e eh, proposte di legge di iniziativa popolare, questo sia un po' il sentimento unitario che eh, vada portato avanti, perché eh, insomma riprendendo anche Roberto quello che diceva alla fine, la questione della libertà e della responsabilità sono strettamente eh, collegate, però bisogna far sì che i cittadini queste responsabilità e queste libertà possano effettivamente esercitarle, se no cosa stiamo qua a fare? Perfetto, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao.